Care amiche ed amici, eccomi di nuovo tra tutte e tutti voi, purtroppo ho trascurato di trasmettere in Spreaker perché ho dedicato molto del mio tempo a creare video per il mio canale di YouTube Sant'En Chan che tra l'altro giusto il giorno del mio compleanno, il 26 gennaio del 2017 di quest'anno come regalo di compleanno ho ricevuto inaspettatamente da adsense la cifra molto importante di 150 dollari da cui naturalmente sono state detratte delle cose delle spese per cui posso dire tranquillamente eh, che sono un po più ricco di prima notate l'ironia dopo quattro anni di fare video sono più ricco di prima e adesso tolgo la protezione al cellulare poi sono ritornato in eh, sprecher e ho notato due cose primo che ho perso un po di iscritti perché era da molto che non trasmettevo secondo che non solo si è ridotto il limite della diretta a un quarto d'ora, ma anche il tempo eh, a disposizione. Adesso non c'è più dieci ore complessive, ma ne ho 4: come penso. Tutte e tutti voi: 4-5 ore. Ebbene, bando alle ciance perché eh, voglio salutare i miei amici. Eh, innanzitutto, i miei più cari amici di eh, Facebook sebastian squazzin che mi segue in facebook e in youtube mi chiede stai facendo pochi video e spero non ti sia mancata l'ispirazione no eh, il fatto è che forse mi manca il tempo ma è anche il fatto che mi demoralizza eh, che difficilmente c'è cioè, un buon numero di video che raggiungono le mille visioni e c'è eh, un buon numero di video che superano le mille visioni 5.000 4.000 6.000 12.000 però generalmente per arrivare alle mille visioni deve passare più di un anno allora è quello che mi demoralizza perché io ho fatto video nell'ultimo mese eh, negli ultimi due o tre mesi e difficilmente superano le 100 visioni allora così non so se si può andare avanti perché io sono disoccupato e vorrei che eh, youtube eh, mi desse qualcosa ma qualcosa non è ogni quattro anni 150 dollari che sono poco più di, di 170 euro se no veramente che cosa ci compro una formica al giorno fatemi capire allora caro sebastian sguazzin non mi manca l'ispirazione è vero che i primi anni, qualsiasi cosa mi veniva da caricare in YouTube, la caricavo senza pensarci su, comunque, devo dire che di questa applicazione di sprecher quello che ha migliorato è che puoi già caricare di antemano la foto per poi compartirla eh, nei, nei media come Facebook nei social media. Eh, quindi eh, che dire poi eh, mi hanno chiesto di salutarli altri miei amici simone poggi che mi segue molto in facebook e guarda i miei video forse attraverso facebook di youtube ciao simone poggi ciao sebastian Sguazzin, e la sua compagna la compagna di simone poggi saluto che anche lei mi segue sofia lai poi saluto il nostro amico Pedro Ganzo, che mi segue moltissimo, mi ha anche dedicato un video estrapolato da uno mio e per quello che se vuole continuare a collaborare con me eh, facendo delle cose creative con i miei video, può sempre farlo. E poi saluto tre integranti della famiglia Wallera, Corrado Wallera riccardo wallera e sabrina wall wallera eh, se per caso c'è qualcuno che è, è, è anche amico mio e mi sono scordato mi scuso con lui o con lei eh, ma ho cercato nel cellulare tutti i messaggi che mi hanno mandato e non sono riuscito a trovare molto perché nel cellulare non puoi andare molto indietro nella linea del tempo e non sempre accendo il computer proprio perché il mio computer è un dual core duo eh, con sistema windows 7 del 2010 non ho voluto attualizzarlo eh, mentre questo cellulare che è un motorola moto it seconda generazione uscito nel 14 mia madre me l'ha regalato per il natale e compleanno perché io compri gli anni il 26 gennaio del 2015 quindi natale 2015 compleanno 2016 quindi è, è molto più giovane come apparecchio che il computer quindi se io diminuisco l'utilizzazione del computer per stare più tempo a fare le cose che faccio anche nei social forum col cellulare forse gli allargo la vita al computer perché io non so se mi potrò comprare un altro computer o un altro cellulare poi mannaccia mi si è rotto il samsung galaxy young il samsung galaxy young 5660 che uscì nel 2011 e mia madre me lo comprò per il compleanno del 2013 compleanno natale come sempre risparmiamo facciamo due regali in uno e che, che mi si è finito di rompere perché va in lop non so se è la batteria ma è un bottone credo di accensione che si rimane incastrato ogni tanto funziona eh, proprio sul finire del 2016 quindi mi è durato quattro anni una cosa così 13 14 15 16 beh circa tre anni eh, quasi quattro anni perché se si sarebbe rotto a gennaio eh, del 2017 sarebbero stati quattro anni invece si è rotto. A fine 2016 quindi 3 anni virgola 9 cosa. beh allora ho fatto tutti i saluti eh, che dovevo fare che avrei dovuto fare eh, girando un video voi vi sarete si, vi si, sarete chiesti ma perché non hai fatto un video beh eh, perché volevo ritrovare il gusto di eh, fare un programma per sprecher mi ricordo ancora quando ho fatto ebbene quando ho fatto le mie prime trasmissioni in spreker con il eh, galaxy young 53 60 come uno si sentiva libero di andare con quel, in qualsiasi luogo con il wifi a radiotrasmettere realmente è, è come avere una stazione radio nel tuo cellulare e puoi dire quello che vuoi certo io non ho molto pubblico perché io ho Mica faccio eh, trasmissioni musicali, eh, mica faccio nulla del genere. Poi voglio salutare il mio caro amico eh, Claudio Wolf, che si fa chiamare anche Claudio Show, che mi segue in Sprecher, in YouTube e in Facebook e che lui è presente, mi sembra come Claudio Wolf in YouTube e come Claudio Show in Facebook e in Sprecher. Poi c'è anche una stazione radio dove lui collabora, che non mi ricordo eh, adesso come si chiama, purtroppo. Eh, appassionati del dilettanti radio, radio calcio dilettanti, credo. Un saluto anche a, a lui e a quelli dei radio calcio dilettanti, RCD. Beh, eh, più che altro questa trasmissione se ne va in saluti poi naturalmente ho tanti temi da trattare ma volevo ritornare a trasmettere dal vivo innanzitutto per vedere quante quanti di voi mi avrebbero seguito dal vivo poi eh, volevo cioè volevo chiedervi voi a che ora mi seguite di più e che state facendo adesso che devono essere le 16 in italia eh, se state tornando dalla, dal lavoro, se andate a lavorare, a studiare, se portate figli nel ginnasio, se mi ascoltate dalla macchina, dal computer, dal cellulare, che fate insomma? Comunque ecco questa diretta la finisco qua, non voglio finire i 5 minuti che ho ancora a disposizione, così magari userò proficuamente perché non, non, non mi sono scritto nessun copione non ho impostato nessun discorso e non voglio abusare della vostra pazienza avendo salutato tutte e tutti gli amici qui il vostro sant'en-chan vi saluta cercherò di fare dei video di youtube al più presto un arrivederci e grazie di seguirmi ciao a presto amici ed amiche il vostro sant'en-chan vi saluta ciao